Allora, dicevo, ehm, sono rimasto stupito e spiazzato della calendarizzazione di questa delibera sotto vari aspetti. Eh, un aspetto è quello dell'ammissibilità della delibera, ma se siamo qui a discuterla, evidentemente il segretariato non ha ritenuto che ehm, diciamo una delibera che ehm, è riduttiva eh, rispetto a una delibera poi approvata a luglio dall'Aula, fosse come dire in contrasto con quanto appena approvato dall'aula ma in realtà insomma molte delle cose restrittive presenti in questa delibera sono state approvate eh, più ampiamente a luglio quindi mh, io lamento i miei dubbi ma siamo qui a discuterla e quindi andiamo avanti dall'altro lato insomma mh, mi sono sentito un po' come in alcuni film, no? Il giorno della marmotta, qualcuno ricordare si vive sempre lo stesso giorno. Ecco, sono tornato un po' indietro a maggio, quando si discusse di queste delibere, eh, oppure forse a ritorno al futuro, come se il PD volesse tornare indietro non accettando l'approvazione della delibera 81/2020 che ha portato grande beneficio agli operatori. Gli operatori sono qui e se fossero collegati lo direbbero al Partito Democratico, direbbero che ci vuole una faccia di bronzo per eh, presentare una delibera che eh, va in senso ampiamente restrittivo rispetto a quella che l'Aula ha già approvato, perché questa delibera eh, concede meno spazi e concede meno deroghe, concede un periodo, ecco la delibera eh, prevedeva di dare le OSP fino al 31 ottobre 2020, siamo a dicembre e eh, probabilmente anche il governo stesso che ha ampliato fino a dicembre, i criteri che inizialmente aveva messo nel decreto legge, si sta rendendo conto che non sono assolutamente eh, um, utili eh, al fine ancora di salvare le attività produttive, quindi sicuramente forse il governo dovrà riflettere su quanto già fatto da Roma Capitale da dall'Assemblea Capitolina con la delibera 81. E pensare che se si vogliono veramente salvare le attività produttive non appena ci sarà la riapertura si dovranno concedere appunto altri mesi di occupazione di suolo pubblico che eh, sono importanti appunto per tutti per sopravvivere innanzitutto e speriamo anche di rilanciarsi perché le attività produttive si stanno indebitando se non sono già fallite ed ecco oggi presentare questa delibera è uno schiaffo forte a tutti quelli che stanno resistendo nella speranza di eh, avere un domani ecco io veramente non me l'aspettavo e sono stupito e amareggiato di questo veramente mh, mi, mi dispiace moltissimo non capisco il senso se non quello di ribadire ancora una volta che il Roma Capitale il PD tutela forse più i residenti degli operatori eh, come fatto qualche volta in alcune commissioni rappresentato da alcuni consiglieri del Partito Democratico però ecco mh, non posso accettarlo e sono qui a rappresentare l'equilibrio tra tutti eh, i soggetti come si chiamano portatori di interesse che sono sia i cittadini che gli operatori eh, nell'interesse del bene comune delle attività produttive che concorrono poi al benessere della società. Quindi mh, mi spiace consigliere Peronzi, ammiro il coraggio del voler andare avanti con portando quest'atto ehm, che veramente è un palliativo e ehm, invito forse a ritirarlo, forse sarebbe la cosa migliore nel rispetto degli operatori, se vuole andare avanti è ovvio che eh, avrà vita breve questo atto. Grazie Presidente.